Ma questo posto è, è ancora più oscuro della selva. Vero, ma è normale. Questo posto è l'ingresso all'inferno. Purtroppo lo, lo, lo avevo capito. Una, una porta. Ma, ma, ma, ma, cosa, ma, ma cosa sono tutti questi, questi, questi rumori? A, avviciniamoci ad ascoltare. Non mi sento più i piedi! Ma tu non hai i piedi! Ah, ma, ma, cosa sono tutti questi rumori? Ah, ah, capito. Niente, è niente. Ma, ma, ma, quello è un fiume! Questo è il fiume Acheronte. Stai attento, Dante. A, le anime dannate... Oh, sono pronte a portarti via va, va, va bene, sta, starò attento Vuoi e vuoi anime brave vuoi non vedere più la luce <ride> eh? Eh? Ma... tu mortale torna da dove sei venuto aiuto Non porti altre domande Salete, forza Scusi signor Caronte, ma più o meno quanto dista la riva? Eh, più o meno sono 100 foot e, e, Ah, e 100 foot quanto sono all'incirca? 1318 inch. Ah, e, e in metri non si misura, eh? Oh, se stai bene sopra la misura in metri, ma visto che siamo all'inferno, misuriamo in foot, massimo in yard. Oppure in inch. eh. oh, oh, oh. oh, oh. Dante, che ti succede?